Tu hai il corretto All'ospedale andrà Ai, ai, ai Se tu sei GFK Fosse il cervello No, no, ai, ai Bene, questo è per celebrare il nostro ultimo episodio di Gimblotti Per quanto riguarda la prima stagione Perché ultimo? Perché noi avevamo deciso di fare 12, 12 episodi 12. Prima di iniziare No, no, no, no, no, no. Non siamo Watchmoji Italia. No, prima di iniziare volevo semplicemente ricordare al nostro pubblico da casa di iscriversi al canale E di andare sul nostro sito ww.borderanitalia.com Lo sopra sotto, non sappiamo dove è. Lo metto da qualche parte qua, lo mettiamo. Prima di iniziare alla scelta della nostra teoria del complotto preferito di questa sera. Eh, è difficile, non so che. Vogliamo fare il full house, cioè vogliamo bere tutti gli sciottini, quindi noi sceglieremo la teoria del complotto, dopodiché sceglieremo il video e poi sceglieremo le parole e non ci alzeremo da questo divano finché non li beviamo tutti e spero che perde lui. Onesto. <ride> Onesto però. Quale? So, domani chiamo sick. Quale teoria del complotto? <ride> Io ragazzi ce l'ho in mezzo. Eh, Io ce l'ho in, in mezzo. Ce l'ho in mezzo. In mezzo alle gambe. Allora io ho scritto i pari non abbiamo fatto un video su. La mia è nuova di cioè, no, ho bisogno di tre secondi per fare un brainstorming Con Morisanna Moris, <ride> ci sei? Passami il grady, grazie. No, allora, non abbiamo fatto. Mentre lui ne pensa. ne ho fatte troppe, quindi c'è. No, ne abbiamo fatto troppe poche. Ne ho tanti... Io in mente ne ho tantissime ragazzi. Ma tu perché sei vecchio? Allora, mentre lui pensa a dire del comprotto, volevo dire che a seguire di questo episodio sarà fatto un episodio speciale, che non sarà altro che un voice over del nostro primo episodio, per come l'avevamo pensato. Ed è stato fatto e montato... Male! Molto, molto male, male, grazie, molto. Barbascura <ride> sarebbe fiero. Grazie, barba, spero che eh, ci oh. piaccia. Ciao, tutti oh, Di Di un numero. Facciamo questa volta. Uno. Uno, immaginate. Stavo dando una mescolata. Lei la deve dare una mescolata. Lo sentite? Ecco. Questo è il nostro ultimo Uno, quello in alto. Aspetta. Però prima di aprirlo, vediamo cosa abbiamo perduto. <suggs> tu, sì, tu lo sai? Scie chimiche. Io, scie chimiche. Ah, vabbè, la mia era. La tua è. Questa è la tua? Negazionisti? Di cosa? Di tutto? Sì, sono generici. Allora abbiamo scelto la mia, ma ci posso che Sono emozionato, ragazzi, leggia l'altra voce. Madonna, ragazzi, vedete, è bellissimo. Questo video, ragazzi, è molto tetro, sarà. ad l'altra voce, ad l'altra voce. No. Auschwitz. Penso sia la show in generale, no? Quello che vuoi... Sì. Se... Prima di iniziare, il motivo per cui ho scritto Auschwitz, ovvero la Shoah o l'olocausto in generale, è perché conosco persone nel 2020 che negano l'esistenza della Shoah. Questo no, video l'ho detto. Non già mai stato. Questo video è dedicato a tutte quelle persone che cosa sostengono che la Shoah o l'olocausto non sia mai esistito. Quindi, ah, scegliamo eh, un eh, video, eh. non è importante se sia di 20 minuti, può essere anche di 60 ore L'importante è che abbiamo tutti gli eh, scelti Sì, 60 ore Mentre lui sceglie il video, cioè, due già due volte ce l'ho Hitler, Hitler, Himmler Io direi Polonia Norimberga, io direi pure Norimberga, Norimberga, il processo di Norimberga E eh, ci può stare, metti Polonia e Norimberga Salone Ci bruciano tutti nel forno Ma chi te la dico? Un uomo piangeva e ha detto che conosceva i bottoni al sapone No, no, no, no, no, no. no. Nazismo, eh. se lo diranno le prime tre parole Ah, una nuova una, una così possiamo bere tutto mm. Vagano tutti i sinonimi possibili e immaginabili Quindi se tu pensi che quella parola ha un sinonimo valido Tu, tu lo devi reclamare okay. Però se noi diciamo che è sbagliato Se lo beve chi ha pensato che quello era un sinonimo valido Va bene perché dobbiamo bere tutto stasera. Tutto, tutto, tutto il gin. Ebrei! <ride> Quante parole siamo? Un po' di concentramento secondo me. Scrivi solo campo, okay. che va benissimo. Capo. SS. Aspetta. Molto bene, abbiamo scritte le nostre nove parole. Guarderemo tutti i video possibili e immaginabili finché non avviniamo tutti gli sciottini. E ti prego, poiché tu hai... Una bella gravia. Meno anni. A parte quello, perché tu hai anche le tette? No, no, no, non siamo... Giusto. Vabbè, ma anche lui un po' di tette ce le ha. E infatti sto facendo un'altra cosa, io. No. Ok, giusto. Scriverai le parole così noi eh, possiamo goderci, anche se tra virgolette. Il nesso, tette, posso scrivere le parole. Quindi, no, quindi parola. ci vediamo tra un secondo. Ho scritto le parole, quindi... mi che stiamo... Prima di iniziare... Volevo dire che avevo pensato alla teoria del negazionismo sulla Shoah da diverso tempo e non pensavo che nell'ultimo episodio il caso l'avrebbe scelto. Come voi potete ben vedere, è un argomento: non ti preoccupare, non ti preoccupare, È un argomento a me piuttosto caro. Non nel senso che Sei a favore. sono a favore, esatto, ma perché. Secondo me è una cosa assurda, molto assurda, dei tempi, dei tempi moderni e grave. Colgo l'occasione per ricordare l'appuntamento ogni anno del 27 gennaio, che ricordiamo che è? Il giorno della memoria. È giusto, esatto. È giusto, e consiglio ogni 27 di gennaio di guardare almeno un film sulla Shoah. Tipo? Scinderlist, Bellissimo Schindler. Il ragazzo col pigiamarighe, Monuments eh, Man. Bon Man, bello. Monuments Man, io l'ho visti tutti questi. L'ho visti tutti. Poi quale altro? Boh, io vi consiglio anche ogni cosa illuminata che parla pure degli ebrei. Mm. Cioè, quello di Anna Frank. È... Beh, chiaro, beh, quello è un classico. <ride> cioè, sono un sacco di film, è di la, la serie di poi... mm, cioè The Man in the High Castle. Ah, beh, come? Scusate, è The Man in the High Castle. Però The Man in the High Castle racconta. Non una storia vera, ma una storia diciamo inventata. Beh, è però... anche il prof... No, è forse il pianista sull'oceano? No? Pianista sull'oceano, certo, vero. Vabbè, bello, è, bello. Ce vediamo, comunque, però certo. quello l'ho visto una sola volta. Uno fondamentale che mi ero dimenticato, ragazzi. Ma sono un imbecille. Uh -huh. Quale? Bastardi senza gloria. Eh, l'ho detto io prima. Scusate, bastardi senza gloria. Stay see into your nazi boss. Ve lo giuro, non sto scherzando. L'avrò visto minimo, minimo, non sto scherzando 40 volte. Do C Ho proprio esattamente il fogliettino giusto in testa. Poiché questo è un episodio speciale, cioè il nostro episodio finale. Ed è un episodio che. Oh, d ed è un episodio che parla di un argomento un po' toccante dal mio punto di vista. Stacchiamo le luci. Oggi sarà formato film dell'orrore. Un altro film bello di cui mi sono ricordato.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 Mass massoni che spero non parli di sperma del vostro sperma del vostro, ma facciamo fatica perché noi, noi sì, veniamo sì. da lontano che porca, lontano ho, lontano sentito. Lontano. Che porca lontano. ho sentito che porca ho sentito questo si intitola molto. di undici anni fa olocausto shoha negazionismo mm. io non faccio il ciacco azione cari amici tanti saluti da Serafino massoni questo è un video no. un po' strano eh lo sappiamo perché, anche noi grazie perché ogni, ogni tanto si può anche perdere la pazienza Sì. c'è un personaggio della Bibbia che mi pare che perse la pazienza ed era famoso per la pazienza <ride> cioè, dicevo, a voglia un, se non te. un blogger che, cor, che, che risponde al nickname di Lent 77 CV che ha aggiunto un commento al, al, al mio Video, show a il negazionismo e egli ha scritto: Basta, Bob. Chiama l'autentico olocausto, quello del vero agnello, non potrà che aborrire la menzogna olocaustica. La menzogna olocaustica. Allora, io sono andato sono andato per rispondere a questo simpatico blogger Lent 77 no, no, che parla di menzogna olocaustica. Volevo rispondergli per dirgli ma chiarisci meglio il tuo pensiero perché Dove qua bello. sembra che tu parli di due olocausti: quello del vero agnello Gesù, che sarebbe un olocausto vero. È quello okay. degli ebrei della ebrei. E, e mi dispiace dicendo che si tratta di per una non l'autentico so. olocaustico l'hai cancellato dai commenti al mio video legato legato legato legato legato legato legato legato legato legato mi ha, mi ha mandato, mi, mi, mi, me lo ha, ha mandato, io l'ho ricevuto, io volevo rispondere e non ho potuto rispondere. Abbiamo capito, e Gio! alla fine te lo avevo fiducia. l'ho cancellato. cancellato. Vabbè, se finito io no, vabbè, basta, era un dissing. mio Certo, è finito. Quindi, vediamo. Matteo Flora, ciao, otto mesi allora. fa, non è negazionista allora. in questo caso. Giusto, ragazzi. La Shoah non esiste, con tre puntini di sospensione. Molto... Non abbiamo trovato un video che parla esattamente di ashoa e bufala, per fortuna, però ascoltiamo i, i video di youtuber che... Parlano di questa fetta, purtroppo, fetta, feccia, della... nel mondo. Prego. L'olocausto, beh dai, non, non è mai esistito, o oh, almeno così la pensano... 15% degli italiani bravi quindi 6 milioni delle, più di 6 milioni di, di italiani quindi 9 milioni di italiani Vabbè. ciao internet c'è un'indagine di Eurispes tra l'altro vi consiglio il rapporto Italia 2020 di Eurispes che ne ha dentro tantissime di cose interessantissime da leggere io lo leggo ogni anno ci metto un weekend c'è una cosa di, di quest'anno che però mi ha fatto molta molta molta paura per un paio di ragioni che oggi Paola. vorrei raccontarvi eh, il rapporto sottolinea nella parte di Shoah come eh, l'olocausto per il 15,6% degli, degli italiani non esiste e un po' di più addirittura il 16% ne ridimensiona la portata in termini di vittima. Significa che al 6 milioni di 6 e 10 milioni di persone non crede che ci sia stata la Shoah. Ora, non starò qua a fare un discorso etico su come, in realtà, avevano ragione quel, quei generali che dissero, fotografate tutti, perché arriverà qualche imbecille che dirà che tutto questo non è esistito. Ma, lo stesso. volevo oh. con voi riflettere su cosa significa questo numero. È un numero, <coughs> è un numero francamente immenso. Per darvi un'idea di quanto è immenso, beh... È Tanto immenso quanto, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, eh, la percentuale delle donne che fumano. Quante donne conoscete a memoria che fumano? Quasi tutte. Eh, probabilmente mamma. una percentuale piuttosto elevata. De ecco, Quasi pensate tutta. di riapplicare lei? la stessa cosa e sapere che, nella vostra cerca di amicizie, <ride> la, la stessa percentuale di donne che fumano sono quelle che non credono tu alla Shoah. Proprio non credono alla Shoah. 1984 aveva una frase molto bella che diceva che chi, chi può beh, non, non sto citando verba, chi, ma è la mia. Perché che eh, chi controlla il presente, controlla il passato. Vero, controlla me il ricordo. passato, controlla il futuro. E chi, che patina chi patina controlla il passato controlla rigordo. il futuro, chi controlla il presente, controlla il passato. La possibilità di riscrivere qualcosa che era dato proprio per assolutamente consolidato. È un potere enorme nella mano di tante persone e un potere che forse mi, fa, mi preoccupa di più, mi fa più pensare che non tanti altri eh, discorsi che stiamo facendo da eh, fake news o di libertà di pensiero in generale. Certo, rimane sempre il, pro, il problema di quis custodiet custodiet ipsos, chi ah. custodirà coloro che custodiscono, chi decide che cosa è vero e che cosa è falso? Beh, diciamo i documenti! Diciamo che in questo momento chi decide che, che cosa, Testimonianze. Che cosa è falso è fallito alla grande. Cosa ne pensate? Raccontatemi qui sotto le vostre idee, se sono io che mi preoccupo per nulla o se in realtà anche voi un pochettino Testimonianze? Io sono Matteo vi faccio compagnia 5 giorni a settimana Cercando di farvi pensare con me Su come la rete ci cambia Su un podcast Grazie Matteo Flore. YouTube, hai fatto un, un bel video Per ricordare di un, un argomento interessante www.marcolora.com In buonissimo tempo Sospendi Il canale Telegram In cui riceverei gli aggiornamenti e Bene, frattempo che lui cerca un nuovo video Il libro della Shoah italiana Parte prima, parte seconda. È un libro che praticamente fa vedere le fasi dell'Ascioac, di quando le persone erano nelle città normali, poi a quando venivano eh, segregati tipo con la stellina, a quando sono stati deportati. È organizzato per fasi e ognuno dice la sua testimonianza... Per... Prendo la pagina a caso. Testimonianza di Lello Perugia, che era stato internato ad Auschwitz-Birkenau. Ricordiamo, per chi non lo sa, Auschwitz è il campo di concentramento... Birkinau era il campo di sterminio accanto ad Auschwitz, molti non la sanno questa differenza, erano due campi separati ma molto vicini. Mm, certo, perché così veniva per anche semplice, <ride> Beh, chissà cosa farne. <ride> Mio fratello è morto lì, a Monowitz, poi dico cos'è Monowitz dopo, avendo tutte e due le gambe paralizzate. Non avevano finito i tedeschi in quanto non hanno avuto il tempo disponibile. Dopo che sono entrati i russi, ho cercato di mandarlo in ospedale. Lo feci caricare su una slitta. E quando ha raggiunto l'ospedale, era morto. Prende, Monowitz era uno dei tanti sottocampi di Auschwitz. C'erano tantissimi sottocampi. Perché persone non ce n'erano così tante da segregate. E... Cambiamo libro. Una... Benedetto Perché... Vivanti, anche lui ad Auschwitz-Birkenau, Stavo alla rampa, poi vi spiego cos'è la rampa, io lavoravo lì, alla rampa era buona, arrivavano i convogli e sequestravamo tutto, c'era da mangiare noi mangiavamo, prendere i pacchi e portarli al camion o a prendere i morti e buttarli nel camion. Poi una settimana di mattina e una settimana di notte. La rampa era praticamente la piattaforma dove i 3 arrivavano ad auspice. Però sai, alla tua collezione... Ti manca un libro fondamentale, secondo me, molto bello, ed è sempre testimonianza, eh. che è quello di Primo Levi, che è la... il sistema periodico. Ah, pensavo di Primo Levi, cosa, come si chiama? Vabbè, no, oltre il famosissimo è questo, e questo è un uomo... Sì. No, io parlavo del sistema sì. periodico, perché proprio parla della sua esperienza. Però c'ho questo. Che si è salvato proprio perché lui era chimico. Però c'ho questa, la Bella del male, che parla del, del processo di Adolf Eichmann. Poi ho... Oh... Fatherland, che è un libro disto distopico simil storia simil a coso, a The Man, The High Castle. E praticamente c'è questo dell'SS, che siccome la Germania ha vinto, ripeto, il libro distopico. Ma questo pure è molto bello. Eh, e praticamente parli. lui, questo SS, cerca le tracce dalla Shoah e la, e la parte finale, praticamente, lui riesce a trovare i resti di Auschwitz. Io ho visto un film. La banana del male? Sì, sì, su Ann Arendt Ah su Ann Arendt o su la del male? Perché il film La banana del male ci cioè andiamo visti insieme Sì? E quello la di, Eich, di Eichmann La scacchiera sì, di Auschwitz Ho visto alcuni dei documentari scusami i soldati, di, i, soldati, I soldati ebrei di Italy perché anche le stesse erano gli ebrei no, Io però mi sono visto anche il film su Ann mi sembra Perché mi ricordo che c'era lei ah, sì. penso sì. Io, no, non l'ho visto, forse un sacco di anni fa. Un altro libro carino che ho è La vera storia dell'essenza. Questi li ho letti tutti, tranne qualcuno. Forse l'ho letto a me. Questo qua, ancora non, non sono uscito Quindi a leggere. Per i negazionisti, questi, questa piccola è tutta spazzatura. Questo qua l'ho iniziato, ma non sono uscito a finirlo per impegno universitario. Un libro che ho in inglese. Che se non ricordo male, lo comprai. Mi potrei sbagliare. Eh? Lo comprai a Bucarest, in Romania. The Perfect Nazi e' la storia di questo sono ricordo madre, inglese, che cerca le tracce di suo nonno, che suo nonno a quanto pare era nazista. So. Tanto per il 15% del de nostro, nostro audience questi libri sono spazzatura, giusto? marketing dell'olocausto, di Paola Migliorino, 12 anni fa. No, scusate, eh. Da circa 60 anni a questa parte...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 Direi. È evidente che tutti noi, abitanti di questo pianeta, ci sentiamo addolorati eh, per direi. questo fatto criminale che ha sconvolto l'intera umanità. Ma fatemi dire Dopo tanti che anni ancora attuale, non se ne può più di programmi, di film di interventi libri libri tutto ciò che è l'immaginabile possibile libri, siamo e da mettere insieme per celebrare ma certo per celebrare questo grande ruolo in maniera tale non questo... ma è per celebrare, è per, è ricordare. per ricordare è per ricordare non c'è giorno, non c'è settimana non c'è programma televisivo in cui qualcuno si alza e ci Ma meno dice, male. ci raccomanda che non male. dobbiamo mai dimenticare Ma MENO MALE! Eh, L'hai detto tu stesso, non dobbiamo mai dimenticare Ma, voglio dire... Mm. Posso, come cittadino come spettatore avanzare il sospetto mm. che tanto parlare nasconda qualcos'altro Ma tu puoi anche spegnere la televisione o cambiare canale Fatemi dire perché, ad esempio, non si parla mai della strage dello sterminio degli armeni, degli armeni. ma che della destra sì, non ne parlano eppure è stata una sterminio, una strage di cupola, si simile in milioni so di armeni sono, sono stati, stati uccisi dai turchi in due diverse occasioni e non ne parla mai nessuno. Ma chi te l'ha detto? Perché, Ho mi chiedo e vi chiedo: non si parla mai di questo sterminio, che poi è successo poco prima dello sterminio degli ebrei nei campi, campi di che concentramento razzisti? Perché che non, sì, perché non si parla mai dello sterminio dei curdi? da parte dei turchi e, e da parte, scuole, parte dei diracchietti per sì. sterminio che ha causato anche diragliere. quello e sta causando e anche quello che prevede l'uccisione dei civili a fronte di no, soldati uccisi quindi un, un rapporto un di tutti dei miei ammazzati sotto l'emmazio di Ma certamente questa proporzione, questa legge non può riguardare i bambini. Certamente i bambini palestinesi sono innocenti. Eppure migliaia, forse centinaia di migliaia di bambini palestinesi innocenti sono stati massacrati sotto gli occhi del mondo sì. Dalle bombe, dagli aerei Perché di quello non si parla? Ma anche te l'ha detto Mi consentire di dire un Altra che volta, altra C'è un piano, abbiamo capito C'è un piano Lo Siamo o sono stufo di questo fatto? Io non sono stufo mi consentire di, voi, di dire no. che questo esatto. fatto questo accanimento io è sospetto mi consentire di dire che non approvo minimamente questa particolarità fatta io approvo, e li verso dire. Israele come se i, lo loro non monti, vi... i loro morti non siamo noi spettatori quando noi sono le loro vittime se noi approviamo, fossero loro migliori di tutte le altre come se i kurdi fossero no, minori no, lo dei, io, lo disi, delle no. vittime uh, israeliane nei campi no, nazisti sono super come <ride> se gli armeni fossero a me non il software? sospetto che non nasce esiste è il furto di software non esiste entusiasmo e tanto, tanto attaccamento serve ma neanche in inglese esattamente esiste. a coprire gli stessi mistrati, ovvero sia gli stessi massacri che oggi gli israeliani fanno a loro volta verso i palestinesi. Mm. Ah, è finito così, mi sento male. Abbiamo sprecato tempo della nostra vita. Software, se importate che specializzate in software. Quello è l'importante: l'importante è che si specializzate è in software. Su... Specializzato, ce ne diamo un altro oggi. ci beviamo questi. E ce li dividiamo, sì, lo voglio, lo voglio, blastare. il motivo per cui non parlano dei armeni o dei kurdi, dei armeni, semplicemente perché, come, come l'ho detto, è, è successo prima. E non sono più sopravvissuti. Perché quando lo dico, lui dice che parlano degli ebrei perché invitano a un sopravvissuto, tipo Liliana Sacre, per esempio, no? La invitano... cioè, per fortuna ci sono stati sopravvissuti per quanto riguarda gli ebrei. Per fortuna, però c'è una cosa, scusami, mi tenderò, ma una cosa fondamentale. Stanno morendo tutti di vecchiaio? Tra... tra... Cinque anni non esisteranno più. Eh beh, ovvio, beh, normale. Una cosa normale. Anzi. anzi, anzi tra passato, e tra 50 anni. E tra 50 anni sarà dimenticata perché non ci saranno più solo. Ma nipoti. Che Non è più la stessa cosa. No, un testimone diretto non è più, non è più beh, la stessa. Beh, a parte cosa. che La pelle d'oca proprio. La cosa fondamentale è che io vorrei parlare. Noi tre, e sono sicuro di noi tre, a questa cosa. Quando eravamo bambini, guardavamo settimo cielo, ovvio. Sì. sì C'era sì. una puntata che parlava del negazionismo c'era una puntata. E c'era il padre di un bambino eh, della classe di, di signo, Simon, non so ricordo male, era piccolo, quindi le prime stagioni mi pare. E lui praticamente c'era il giorno di questo qui dice "No, la scuola non esiste" e poi hanno portato una nonnina aveva il tatuaggio, e lei sì, sì, sì, sì, sì. raccontava la storia della ramba in cui mi ricordo che c'era questa scena era la mia era ebrea mi sembra no era no no, era. no non era ebrea era, no, la no. Cattolica, era cattolica era protestante no era uno protestante non posso essere protestante no protestante protestante è cristiano è ma non è cattolico. cristiano raccontava la storia della ramba di destra e sinistra che un verso era vivo un verso era direttamente nelle camere a gas Ah, sì sì comunque un sacco di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 e su comunque di origini che provenivano da che sono fuggiti sono andati verso l'America e verso... eh, lo so perché mi ricordo che quando ho scoperto la prima volta che ho scoperto dello sterminio degli armeni è stata per una mia ricerca personale che ho fatto su un gruppo musicale che mi piaceva quando ero un po' più piccolo che mi piace tuttora in realtà no? lo so il sistema of down. il sistema of dawn, il System System of dawn. dawn. Che sono di origine armena loro no, no, risultano sono tra i pochi, ovviamente. So... Beh, <ride> diciamo, tra i pochi. figli <ride> che sono sopravvissuti, sono stati poi naturalizzati oh. in America eh. e io poi è stato tramite loro che ho scoperto un po': mi sono documentato, ho detto un po' la storia di tutto quello che era successo, perché non lo sapevo, perché a scuola fondamentalmente non, non si soffermano tanto su questo perché poi ovviamente passano a eventi ancora di portata ancora più grande perché comunque là, per quanto riguarda la show, stiamo parlando della seconda guerra mondiale chiaramente quindi è normale che abbia un impatto maggiore eh, a livello mondiale una cosa molto più grande come ha detto il nostro amico, non mi ricordo più come si chiama, poi ce lo guardiamo l'altra mattina leggevo una notizia così per caso sulla show. Sì, sì, trovato a caso, proprio su Facebook a caso. Quello è il problema. Non no, è una notizia vera. Sì, però è quello è il problema anche nel prendere notizie false. che Tu esatto. provi... In cui diceva, per quanto riguarda la Shoah, nessuno parla di un argomento. Quello. Il ciclo delle donne. No, l'ho visto, Come... anche io l'ho visto. Stivo. Come era gestito il ciclo delle donne, che succedeva ogni mese. Mm. Molte entravano per lo stress in amenorrea, ce l'avevano più ciclo. Mm -hmm. Vabbè, è normale. Mm -hmm. Però a quelle che venivano era il dramma. Entrambi. Sì, lei poverina le capisco Perché? ma non lo so pensare ma infatti ho visto questo post sta girando ultimamente Anzi, su facebook mi dispiace e... io vorrei finire con questo progetto. video ok chiudiamo il video di il regista di Schinders List, Steven, Steven Spielberg, Spielberg che cita il titolo cita una sua frase credo mai dimenticare l'holocaust è di 3 minuti e 38 Spielberg ha girato Schindler's List appena dopo Jurassic Park. Lui non terminò di girare Jurassic Park perché aveva questo progetto e Jurassic Park, le scene finali, furono dirette da suo amico George Lucas. Perché lui doveva impegnarsi in è questo suo progetto. progetto. È suo figlioccio. È <ride> suo figlioccio. È Viene <ride> definito come suo figlioccio. Pensavo che erano BBF. Spielberg è e... Lucas, no, penso offesa per Lucas che poi fa grandi cose, eh, attenzione, però Spielberg è tipo una spanna sopra, quindi Spielberg era quello più... Ho fatto la stessa cosa di Schindler's List e di Jurassic Park? Di Jurassic Park sì, non so sapevo che, che era per Non Scinderslist, pensavo fosse un altro film sì. mio. No, no, io lo sapevo. Perché? Perché... Per lui è un argomento. Ha fatto Scinderslist che ho ragazzi, è bellissimo il finale. E' allucinante. Guardiamo yeah, yeah, yeah. Vado col video per finire in bellezza. E poi ci be beviamo in scettina. Eh, io direi il di mentre. Ciao, sono Steven Spielberg. E la storia ha us many molte hard, e le più most sono are le più easiest da forget e le più importanti da remember. Questo è perché noi non dobbiamo più vergognarci dell'Holocausto e non dobbiamo più vergognarci delle vittime.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 cioè, Da italiano lo. lo invitare. Non mi tasti tu. Allora. Io avrei tantissimo a dire sul, sull'olocausto. Quindi. Non aggiungo altro. Di direi quello. Che quello che ha detto Spielberg è abbastanza. Io direi di concludere se mi stiamo con un minuto di silenzio. E basta. E finirà quale episodio. E invitare le persone a seguirci nel nostro. Episodio speciale. Un minuto di silenzio e basta. E vabbè, mi sembra dove ero <susurra>